La natura è magica, i fiori, le piante, le erbe ci offrono ossigeno, cibo, medicamenti, emozioni e sono il filo che lega la terra al cielo. Ci racconta questa magia la pittrice Gianna Tuninetti, che con i suoi raffinati e delicati acquerelli rappresenta ed interpreta le varie sfaccettature delle bellezze naturali. Per la rubrica Segni d'arte siamo andati ad incontrarla a Poirino nella sua casa e anche il suo studio. Sul tavolo della cucina, circondati da pentole in rame, fiori e piante, vere e dipinte, l'artista distoglie lo sguardo dal suo ultimo lavoro e si racconta. L'infanzia, gli studi artistici, il mondo della moda e poi tanti, tanti fiori, meglio se di campo. Insalate, perfetto il radicchio e, perché no, anche rossi ravanelli e bianchi cipollotti. Cianna, il suo interesse per tutto ciò che è naturale, natura e soprattutto i disegni botanici. Da cosa nasce questo interesse? Ma perché io amo i fiori da, assolutamente da sempre. Sono nata in campagna e ricordo quando piccolina eh, andavo a raccogliere le prime viole, le prime eh, margheritine, raccoglievo l'insalata dei prati insieme a mia mamma eh, e poi più avanti io mi sono sempre divertita anche molto a fare i bouquet. Cioè, e comunque per me è istintivo disegnare i fiori in particolare perché col lavoro, avendo lavorato prima con, nella grafica per un breve tempo che però mi ha aiutato molto perché eh, mi ha insegnato a gestire molto bene lo spazio ho lavorato per tantissimo tempo nella moda per cui gli schizzi, la figura, eccetera facevano parte della mia quotidianità però onestamente il ritratto mi dice nulla come mi dice molto poco anche il paesaggio, se non in casi molto particolari, mentre i fiori hanno talmente tanti colori, tante forme, e poi ognuno oh, si vede. Che il, quando, e poi, quando sono nata, si vede che mia mamma mi ha subito messa in una iuoma e di lì sarà partito l'innamoramento, non lo so. Le sue opere Gianna spaziano, spaziano in dimensioni, spaziano in colori. Si passa da un formato minimo a un formato più grande. La tecnica richiede migliorie? Quel... Mi... Mm. No, la, te la tecnica è sempre la stessa. In realtà, eh, forse quelli più difficili possono essere quelli più piccoli, perché in uno spazio piccolo devi gestire il colore molto, molto, molto bene ed è molto più difficile se uno per caso fa un errore o qualcosa che vorreste aver fatto diverso metterci in mano è quasi impossibile sulle dimensioni e poi comunque eh, cos'è che mi, di, eh, mi condiziona nella scelta della dimensione è il fiore o il frutto che ritraggo perché siccome dipingo sempre assolutamente dal vero e mai con un abbozzo preventivo, uno studio, eccetera, ma il colore va immediatamente sul foglio se eh, mi sposto troppo di dimensione, anche di, di, diventa più difficile, almeno per me, eh, lavorare. Comunque, so che, di, che sono l'unica, assolutamente l'unica, che dipinge ad acquarello o altre tecniche senza mai, mai, mai un abbozzo e d'altra parte questo eh, lavorare immediatamente sul foglio col colore e solo col colore significa dare maggior morbidezza, maggior eh, leggerezza dare proprio la lievità che ha eh, un bocciolo di rosa piuttosto che un qualsiasi altro elemento e Mi fa molto piacere sentire le persone che dicono che i miei fiori danno serenità ma danno serenità anche a me quando li dipingo perché se per caso sono seccata per qualche cosa nel momento che dipingo guardo, il mio, guardo cosa faccio, il colore che corre eh, il, il fiore o, cosa, o la foglia o il filo d'erba che sto dipingendo e questo anche a me dà serenità e comunque è un qualcosa che io faccio da quando ero piccolina che però fino a 50 anni ho sempre fatto soltanto da un punto di vista puramente personale non ho mai fatto mostre, ho cominciato così tardi a fare mostre e devo dire che poi man mano ho fatto, ne ho fatte sempre più impegnative ed è qualcosa che veramente mi dà una grossissima soddisfazione